Soleil Sorge e Luca Onestini in crisi. Giulia Latini si difende. Giulia Latini sbotta sui social, la dichiarazione su Soleil Sorge e Luca Onestini. Dal momento in cui Soleil sorge è stata sorpresa insieme al rivale di Luca Onestini si è scatenata una furiosa polemica. Difatti, in tanti l'hanno accusata sui social di aver mancato di rispetto al suo fidanzato. E tra questi anche il fratello di Luca e la ex di Marco Cartasegna non ci sono andati certo leggeri nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma ecco arrivare un clamoroso colpo di scena, che ha lasciato di stucco i tanti supporter. Cos'è successo? Soleil, ieri pomeriggio, invitata da Barbara D'Urso alla sua trasmissione, ha rivelato di essere venuta a conoscenza recentemente che il suo fidanzato sarebbe rimasto in contatto a sua insaputa con Giulia Latini. Motivo per cui si è detta di sentirsi tradita e molto triste. Ovviamente, inutile negarlo, appena la sorge ha fatto questa rivelazione, il web è esploso e la Latini è stata duramente attaccata. Perciò proprio poco fa, come riportato da il vicolo dell'Nefs.it, Giulia ha voluto rispondere su Instagram a tutti gli hater, dichiarando senza tanti mezzi termini. Io sono stata tradita in passato e ho sofferto non poco per questa cosa quindi non potrei fare niente di simile e. Ma cos'è successo tra Luca e Giulia? Soleil sorge e Luca Onestini nella bufera, parla Giulia Latini. Soleil sorge, nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri. Ha dichiarato di essere venuta a sapere che Giulia Latini e il suo fidanzato Luca Onestini si sono scambiati dei messaggi su Instagram a sua insaputa. Una versione che ha trovato la conferma di quest'ultima, la quale l'ha rivelato nell'ultima puntata del programma web di Alfonso Signorini. Motivo per cui la bella ragazza di origini americane ha dichiarato dalla D'Urso di avere diversi dubbi perché delusa e sconcertata. Ma non è finita qua perché ha anche attaccato duramente il fratello del suo fidanzato, il quale l'ha criticata aspramente in questi giorni perché è stata sorpresa in macchina insieme a Marco Cartasegna. Ma non è finita qua perché Soleil ha anche avuto un malore lunedì scorso ospite al grande fratello Vip per sostenere il suo fidanzato. Il motivo? In pratica ha asserito di aver lavorato molto in questo periodo e di essere assai stressata. Insomma, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Soleil non faccia discutere i tanti fan. E dopo il pianto a pomeriggio 5 perché è venuta a conoscenza che Luca ha tenuto i contatti con Giulia a sua insaputa, ci saranno altri clamorosi colpi di scena su questa intricata faccenda?.